Può un cieco guidare un altro cieco? Siamo all'ottava domenica del tempo ordinario, devo dire che questa registrazione viene effettuata proprio qui, nel Centro Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi. Beh, è chiaro che qui Gesù non vuole parlare di cecità come disabilità, ma piuttosto di un fatto spirituale. E devo dire, che eh, tra i ciechi che ho conosciuto in questi anni, che continuo a frequentare, mi è capitato piuttosto di trovare guide, guide buone e non guide cieche, persone capaci anche di dare conforto e consolazione a tanti che sembrano smarriti e, e così tristi per tante vicende della propria vita, anche vedenti. Questo poi è lo specifico del movimento apostolico ciechi, una reciprocità e fraternità, un'accoglienza reciproca tra ciechi e vedenti. E talvolta, ecco, le guide, le guide dei nostri gruppi sono proprio persone non vedenti. È chiaro che Gesù non faccia nessun riferimento alla cecità in senso fisico, ma alla cecità spirituale. Mi sembra molto attuale questa pagina del Vangelo, perché viviamo tempi difficili. Non è tanto una questione di, di mancanza di senso, perché quando accadono cose tragiche, come vari suicidi anche di adolescenti, di persone adulte che hanno smarrito la via, subito gli opinionisti di grido dicono perché non ci sono più quei valori di un tempo, perché... Eh, vengono meno quei valori umani necessari per una vita buona, per una certa qualità della vita, eccetera, eccetera. Ma in realtà è una questione di modelli, modelli che sono effettivamente modelli cattivi per i nostri giovani, per i nostri adolescenti, ragazzi, persone che non sono più guide, guide, guide buone, guide certe, che hanno anche una certa confusione. Certo, un vuoto di senso, una mancanza di senso e da un punto di vista umano, e da un punto di vista spirituale sicuramente, ma anche abbiamo, ci mancano, ci mancano persone forti, persone, modelli buoni che, da seguire, che ci possono dare, che possono dare sostanza alla vita. E un, a un certo punto ci viene chiesto di guardare al fratello in modo diverso, di guardare l'altro, di vederlo con gli occhi di Dio, eh, avere quella capacità ecco, di scorgere il meglio che c'è nell'altro e tirar fuori da lui il meglio. Ecco, una guida buona si distingue per questo, nel riuscire a far emergere quello che è meglio. Del resto Gesù ci dice che l'albero buono si vede dai frutti. E quindi questo è il nostro obiettivo, quello di tendere a produrre frutti buoni ed essere degli alberi buoni. Ci dobbiamo lasciare guidare dagli altri con umiltà e dobbiamo anche noi essere guide e testimoni nel nostro cammino. Buona domenica.